Eh, le gambe sono leggermente divaricate all'altezza delle spalle, le braccia rilassate. Oh, e si comincia regolando il respiro, lentamente lentamente si sollevano le braccia e si portano fino in alto, fino ad arrivare all'altezza degli occhi. I palmi sono rivolti verso il basso mentre salgo ispiro e mentre scendo espiro facciamolo insieme solleviamo le braccia arriviamo al punto più alto facciamo un incrocio poi scendiamo mentre scendiamo flettiamo leggermente le ginocchia poi riportiamo il palmo verso l'alto Qui le, le gambe sono tese, scendo, espirando. Mentre salgo, inspiro, scendo, espiro. questo quindi è l'esercizio primo della serie arrivati al punto ripetere per dieci volte si più volte Il pensiero può essere eh, di guardare qualcosa di molto aperto, di molto vasto, dove lo sguardo si perde piano piano anche in questo caso mm -hmm. e con le dita vedete con un dito preme proprio sul punto cuore 1 e fa una pressione rotatoria per 8 volte L'altro dito della mano è preme su pericardio 8. Poi dall'altro lato, sempre con la stessa posizione della mano, sempre una pressione rotatoria. Eggio. Pesa e pizzico del meridiano di cuore è il pollice che segue la linea eh, del meridiano di cuore le altre dita della mano sono contrapposte Sempre sul lato interno. Queste prese sono <ride> divise in, in otto, praticamente sono otto prese, sì in otto punti del meridiano si, si incrociano le mani si rovescia e si spinge verso avanti si torna e questa è una manovra in tutto se ne devono fare dieci Anche questo mh, compie un'azione di stimolo su tutto il meridiano del cuore. piano, torniamo nella posizione di principio. Okay. Riscaldiamo le mani e, e massaggiamo il viso dal basso verso l'alto. il viso dal basso verso l'alto. E poi facciamo, arriviamo fino alla nuca, ripetiamo dieci volte e le punte delle dita devono fare una, una, una pressione fino ad arrivare alla nuca. Questo esercizio è utile per eh, dare colore e brillantezza al viso che secondo la medicina cinese è uno specchio dell'abbondanza dell dello shen